La tua voce ti rappresenta. Sì, hai capito bene. Il volume, il tono, le forme della tua voce ti rappresentano e definiscono il livello di attenzione di chi ti ascolta. Impara con noi a gestire le emozioni che ti impediscono di parlare serenamente in pubblico. Partecipa al nostro corso in Public Speaking. La tua voce è il tuo biglietto da visita più efficace.